come stai raccontaci un po della tua vita della tua esperienza del uh, un po delle tue cose no come ce l'hai la tipa eh io sì tu no benvenuti e bentornati cari amici follower e Eccoci qua in un nuovo video, si sì, lo so ragazzi comincerò a portare più video perché davvero ne sto portando veramente pochi E comunque lasciatemi un po' di tempo che io riparto e farò il devasto Comunque questo video ragazzi volevo spiegarvi e dirvi e raccontarvi del mio cane Perché molte persone non sanno che io ho un cane e che comunque mm, non lo sanno E volevo presentarvi il mio cane Troia, un attimino. Dobbiamo, no, no. Aspetta, rimani lì un attimo, ok? Ed eccovi qua, ragazzi. Il mio cane è stato facilissimo portarlo su questa sedia, ma troppo facile. E soprattutto, ha tantissima voglia di fare questo video, vero, Rex? Io stavo dormendo. Comunque, questo è il mio cane: ha 4 anni, Rex. Ed è un pastore tedesco, puro 100%. E niente, lo amo tantissimo. Mi ha cambiato la vita lui. Adesso è triste perché in questi giorni sta male, ha avuto un po' mal di pancia e cose così. Infatti, vedete che è, è tutto. È tutto così, un po', un po' giù. Sta mangiando, ha ricominciato a mangiare. Poco, però, comunque, ha ricominciato a mangiare. E comunque, ragazzi, prendete un cane perché veramente è molto bello. È molto bello avere qualcuno vicino a te eh, Tipo lui Che mi vuole sempre bene Vero Rex? Fatemi uscire da qui L'ho preso quando lui aveva un mese e mezzo Rex Dopo Dopo Dopo ti limono va bene? Oh dopo dopo L'ho preso quando lui aveva un mese e mezzo Forse è un po' troppo presto per prendere il cane Perché di solito si tengono due mesi Che deve stare con la mamma Però non lo so eh, L'ho preso quando aveva un, anno... un mese e mezzo Sì un anno e mezzo ed era piccolissimo, veramente piccolo, molto piccolo, magari vi lascio qualche foto di quando lui era veramente piccolissimo con lui il tempo vola e veramente 4 anni sono con lui e veramente sono volati così, così veloce mi ha provocato tanti ma tantissimi guai e continua a provocare il Rex fa tanti guai e... Il pastore tedesco in realtà è un cane da, da guardia, no? e quindi lui molte volte non va tantissimo d'accordo con i cani, soprattutto maschi, non ne va d'accordo. Si affeziona ad una persona sola da quel che dicono e, e, e la protegge come se fosse la cosa più bella al mondo. Infatti lui molte volte quando esco comincia a bagliare ad ogni persona o comunque qualcuno che è minaccioso. Attenzione, il mio cane non sto dicendo che è un mostro, ma se voi passate e siete così minacciosi per lui, magari potrebbe, non so, guardarmi vale. Qualcuno che gli assomiglia minaccioso per me e quindi a volte abbaia e fa casino e mi tira. Va bene il Rex, puoi scendere se vuoi. Mai l'ho mandato di là perché lui non sta, mai, non sta mai fermo, lui va di qua e di là. Da tutte le parti e... e comunque mi ha cambiato la vita Soprattutto nei momenti in cui mi sento in solitudine C'è sempre lui E comunque mi accompagna nelle mie giornate Lo porto a spasso tre volte al giorno ragazzi I pastori tedeschi dovrebbero essere cattivi no? Ogni volta che vedo una persona che avvicinarsi al mio cane Si avvicina veramente pianissimo Senza disturbarlo Cioè nel senso per accarezzarlo Una persona veramente si sente a disagio solitamente il pastore tedesco è il secondo cane più pericoloso al mondo ma guarda questo qua non uccide manco, manco un topo uccide quindi e io Rex l'ho addestrato anche da piccolo sa molte cose fare seduto dare la zampa dare tutte e due le zampe e sa molte cose perché è anche un cane molto intelligente più intelligente di me forse sì. e niente ragazzi questo video è per dirvi del mio cane avete scoperto che ho un cane in realtà molte volte lo si vede soprattutto anche in live l'avete molto... visto lo conoscete per quelli che mi seguono in live su twitch link in descrizione per andare a seguirmi pure lì su twitch grazie mille a tutti perché vi state followando vi state iscrivendo su questo canale siamo a 191 follower iscritti E quindi vi ringrazio ragazzi perché stiamo raggiungendo i 200 I 200 farò uno speciale speciale Comunque farò qualcosa di bello per i 200 E niente ragazzi volevo solo dirvi questo Volevo mostrarvi il mio cane così almeno lo sapete E ditemi nei commenti se anche voi avete un cane Che razza è e il nome del vostro cane non lo so Così ditemi un po' voi E se anche voi avete destrato mai il vostro cane O sa... le avete insegnato qualcosa non lo so qualche curiosità se avete un animale domestico non solo il cane e niente io vi lascio ragazzi grazie mille per tutto il supporto che mi state dando noi ci becchiamo al prossimo video e bella